Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per passare i veicoli agli amici, un give a to friend, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un veicolo che ci passerà un amico, il nostro amico dovrà avere un veicolo con cui spingerci e noi dovremo avere la base operativa piena con un veicolo da perdere dentro, in questo caso una LGRH8, chiamiamo un nostro veicolo, ci avviciniamo verso la base operativa e ovviamente prima ragazzi preparatevi un invito io qui non l'ho fatto però ho fatto in tempo a fare il bug eh, vi preparate un invito diciamo un'unione un a un'attività recente come ho fatto io andate a schiacciare e vi unite all'attività recente quando sentite che eh, non si sente più nessun rumore schiacciate cerchio rifiutate l'attività recente mh, avverrà quel bug che avete appena visto premendo due volte triangolo e vi troverete catapultati in mezzo alla strada a questo punto ragazzi eh, richiamate un vostro veicolo personale ci montate sopra ragazzi e poi eh, fermate un'auto della strada e rimandate il vostro veicolo personale in deposito allora come nel glitch dei soldi qui potete buggarvi da soli oppure potete farvi aiutare diciamo da un amico però io nel glitch dei soldi da fare da solo eh, vi ho fatto vedere eh, come si faceva a buggarsi quindi potete scegliere potete scegliere le due opportunità io però vi consiglio che dal momento che state lì con un amico che vi passa l'auto vi fate spingere dal vostro amico che almeno il glitch eh, diciamo dura di meno è più semplice riuscite a farlo con più tranquillità vi avvicinate alla base operativa e dite al vostro amico di spingervi con un mezzo vi dovrà portare leggermente più indietro della base operativa come vedete il mio amico mi stava spingendo con, con la motrice del COM quindi dopodiché andate ad entrare dovete diciamo riavvicinarvi alla base operativa automaticamente vi risuccherà dentro una volta dentro ragazzi non sostituite il veicolo ovviamente fate cerchio vi avvicinate per uscire premete x e poi spammate triangolo ragazzi Quando uscirete fuori vi ricomparirà la scritta base operativa piena e se avete spammato triangolo ovviamente salirete nell'auto del vostro amico basterà allontanarvi un po' dalla base operativa e poi riavvicinarvi e... e avrete la vostra auto diciamo che vi hanno passato ragazzi allora in caso di duplicazioni ragazzi se il vostro amico duplica un'auto con sua targa personalizzata cambiate la targa ragazzi perché altrimenti vi darà il blocco e non pensiate che se l'amico ha la targa personalizzata e voi duplicate le auto che vi dà lui non vi darà il blocco no il blocco ve lo dà comunque quindi le targhe personalizzate ragazzi devono essere le vostre non quelle dei vostri amici quindi a questo punto ragazzi vi faccio vedere l'auto che ce l'abbiamo qui e vi faccio vedere che eh, quando esco fuori ragazzi mi, mi butta fuori dal veicolo ovviamente non ci farà usare il veicolo ma se riavvierete l'applicazione oramai è vecchio come il cucco ragazzi Sto glitch cioè non so più come ripetelo e dicevo se riavvierete l'applicazione avrete l'auto del vostro amico questa è l'auto del mio amico e quella lì è l'auto che ho preso io detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti